Una dimostrazione di principi cristiani, parte 2. Il regno di Dio non viene con grande pompa esteriore, bensì mediante la dolce ispirazione della sua parola, l'azione interiore del suo spirito, la comunione dell'anima con colui da cui dipende la sua stessa esistenza. La più grande manifestazione della sua potenza si riscontra nella natura umana portata alla perfezione del carattere di Cristo. Pur essendo nostro dovere ricercare la perfezione anche nelle cose esteriori, dobbiamo tenere sempre presente che tale perfezione non deve rappresentare la nostra preoccupazione principale. Al di sopra delle cose visibili e transitorie, Dio vuole mettere in evidenza ciò che è invisibile ed eterno. Tutto il resto... Perciò ha valore solo se è l'espressione di tale intenzione. Le più importanti opere d'arte non possiedono una bellezza che possa paragonarsi a quella di un carattere cristiano prodotto dall'azione dello Spirito Santo. Scegliendo uomini e donne per il suo servizio, Dio non domanda a loro se hanno cultura, eloquenza o ricchezze terrene. Egli chiede hanno tanta umiltà da accettare le mie vie, possono mettere le mie parole sulle loro labbra, mi rappresenteranno degnamente. Dio può servirsi di una persona solo se essa riceve l'influsso progressivo del suo spirito. L'opera che Dio accetta è quella che riflette la sua immagine».